A posto. Ok, ci siamo, vero? Ok, ciao a tutti e tutte, ben trovati, ben trovate a questo primo appuntamento di Genitori da Favola. Eh, abbiamo il piacere questa sera di avere con noi Alberto Terzi e eh, questa sera parliamo di emozione. e Io vi presento un po' il nostro ospite che è una persona che ci tenevo moltissimo ad avere con noi perché ho letto praticamente tutti i suoi libri e eh, perché è una persona che ha una... Un rapporto con le emozioni molto positivo. Eh, I genitori vengono spesso nei gruppi di supporto alla genitorialità per parlare delle emozioni negative, della fatica di relazionarsi con la rabbia dei bambini, eh, con le crisi, con le paure dei bambini. Invece Alberto ci parla della risata, del potere educativo della risata, che mi sembra un messaggio importantissimo e meraviglioso in questo momento, che i nostri bambini sono a casa e che, mh, cresce l'ansia, cresce la tristezza, cresce la frustrazione, parlare di emozioni e parlare di emozioni eh, positive e delle loro potenzialità nell'educazione, nel rapporto con i nostri bambini è fondamentale. Quindi vi presento brevemente Alberto, proprio due parole, e, e poi faremo questa prima mezz'ora di intervista, eh, che sarà... Ci state seguendo da, da facebook per cui sarà in diretta facebook però eh, questa diretta si trasformerà o continuerà in realtà come un gruppo chiuso su zoom eh, per cui molte di voi si sono iscritte e sono già sono già con noi all'interno del gruppo però se qualcuna sta seguendo adesso la diretta ed è poi interessata a interagire ancora con noi e con l'esperto Ancora per un'oretta dopo, eh, può scriverci eh, nella chat eh, di Facebook e, e vi, mi, vi indicheremo una mail alla quale sarà possibile. Appunto, scriverci e, per ricevere il link eh, di, questo, di questo gruppo per continuare a confrontarsi. Quindi, Alberto, Alberto è un sociologo della, della salute. Intesa però in senso olistico, quindi non solo la salute medica di come se ne sta parlando moltissimo in questo periodo. Ed è un life coach del buon umore, che mi sembra una buona, una buona professionalità in questo momento. Ha scritto molti libri, tra cui Le emozioni in gioco, Giochi per ridere, Leader di risate, Yoga della risata e Abbraccio Sofia del buon umore. Eh, come genitore e come uomo, aderisce alla filosofia del Wabi Sabi, che mi sono andata a cercare che cos'è, poi magari ci dirà qualcosa anche lui, eh. ma è la visione del mondo giapponese o estetica fondata sull'accettazione della transitorietà e dell'imperfezione delle cose. Eh, quindi, wow, sono curiosissima <ride> di, di conoscerlo Bellissimo. e di conoscerlo insieme a voi. Eh, grazie, Ilaria, davvero. Grazie a te di aver accettato l'invito. Molto contento, certo. Alberto, partiamo proprio dalla risata. In questi eh. anni che ti sei occupato di questo tema, che cosa hai scoperto sulla risata? Che potenzialità ha a livello educativo e che cosa ci dà come genitori nella relazione educativa? Beh, innanzitutto eh, è importante eh, ad esempio capire che la risata come proposta esteriore sostanzialmente deve, deve partire da noi stessi, da noi stessi. Quindi, deve essere un'occasione assolutamente ecco, per coltivare questo seme. No? Ecco, perché non possiamo pensare a una risata estetica, sostanzialmente, ma una risata è veramente vera quando praticamente riusciamo a renderla tale in quanto la viviamo nel profondo. Ecco, dopodiché invece vi, vi racconto gli aneddoti degli ultimi giorni dal momento che sto lavorando tanto ecco, sul mio corpo. Al mattino, in questo periodo in cui magari appunto, non è che c'è molto da ridere, cos'è del genere, eh, ho un metodo molto, molto efficace. Io faccio una doccia eh, calda, e poi faccio la doccia fredda nel momento in cui faccio la doccia fredda comincio a cantare e così via perché vi assicuro se no diventa molto problematico e spontaneamente riesco a cominciare a ridere guardate che questo poi va a condizionare proprio lo spirito di inizio della giornata e quindi eh, perché noi siamo anche il nostro corpo tantissimo il nostro corpo mentre ultimamente stiamo vivendo proprio il corpo come un accessorio ecco quindi la risata invece è un'espressione non è un sorriso è qualcosa in più che mette in moto un sacco di muscoli che portano messaggi positivi a tutte le nostre cellule dimentico sempre il microfono quindi mm. la risata ha anche un, quasi un potere fisico di farci stare meglio assolutamente sì sì sì eh, considerate che dal punto di vista scientifico innanzitutto è un massaggio ad esempio ecco eh, muovere i vari muscoli ecco attraverso la risata va a massaggiare i nostri organi interni sostanzialmente e poi invece c'è tutto il diciamo il processo chimico l'alchimia Prodotto dalla risata e quindi eh, praticamente c'è la caduta cosiddetta delle endorfine, e quindi noi in qualche modo veniamo stimolati verso la felicità. Bellissimo. E Alberto, come fa un genitore dei genitori, a eh, creare un ambiente felice in casa? È, che trucchi ci dai? Come possiamo comportarci nella nostra quotidianità? Eh, guarda, Ad esempio, la prima cosa da fare è proprio pensare a se stessi. Cioè una delle difficoltà dei genitori è un'eccessiva proiezione no? eh, sugli altri, in qualche modo. No? Eh, mentre nella misura in cui dedichiamo qualche minuto in più della giornata a noi stessi, riusciamo ad essere efficaci ecco anche con gli altri nel creare un clima no quindi ma per creare un clima devo io coltivare un clima interiore ecco e questa è la cosa importante come a volte io ho fatto tanti corsi per per insegnanti e una io dico guardate che cinque minuti prima dieci minuti prima di entrare in classe voi dovete ritrovare ritrovarvi ritrovare voi stessi sostanzialmente, no? Ecco, acclimatarvi in modo da poter essere potenti nel creare un clima positivo eh, qualsiasi cosa sia successa a casa o durante il viaggio, appunto per andare al lavoro, no? E in quel momento lo, lo andiamo a rimuovere un attimino, sostanzialmente, e nel momento in cui facciamo questo cominciamo proprio noi a stare meglio per cui siamo più predisposti, altrimenti cominciamo a dire ah, la classe oggi non rispondeva bene, ah, la classe... E poi scopro, perché io facevo, siccome ero presidente di una cooperativa sociale, no? ecco, e riuscivo dalle, eh, dalle indagini che noi facevamo sui ragazzi a capire come stava l'operatore quando entrava in classe, no? perché proprio la buona riuscita dipendeva proprio dal... Clima, ecco dalle emozioni che l'operatore stava vivendo in quel momento no quindi questo è importante se noi riconosciamo noi stesse riconosciamo le nostre emozioni no e quindi a un certo punto prima di entrare in classe le blocchiamo ecco per il genitore vuol dire alzarsi ecco eh, al mattino ecco pensare proprio concentrarsi meditare un attimo pensare prima di iniziare la giornata a qualcosa di bello a partire dalla propria interiorità. Ecco, ma quel qualcosa che non deve essere improvvisato, è qualcosa che si coltiva tutti i giorni. Ci stai dando degli spunti interessantissimi perché eh, proprio questa settimana abbiamo trattato con le mamme il tema del, dell'equilibrio fra eh, appunto i propri bisogni e i bisogni dei bambini. E alcune mamme ci raccontavano proprio delle storie quasi di, di annullamento no? personale dei propri bisogni eh, e mh, abbiamo proprio analizzato come questo annullamento eh, di fatto poi... Eh, non portasse in realtà i bambini a essere trattati bene veramente, ma in qualche maniera era una forma di maltrattamento per troppo amore, perché questi bambini poi diventavano egoisti, tiranni e in più i genitori soffrivano tantissimo di, di difficoltà, sì. di, di, di deprivazioni personali, quindi era una sofferenza che si, si autoalimenta. Auto quindi questa consapevolezza è estremamente mh, importante e quindi mi piacerebbe soffermarsi, soffermarmi ancora su questo. Eh, hai concretamente de delle, mh, degli approcci, delle, mh, delle metodologie, dei suggerimenti per i genitori per crearsi questo momento? Come possono essere presenti a se stessi? Come possono alimentare questo spazio? Dicevi fermarsi al mattino, ma... Che, che, che cosa si può fare in questo momento frenetico in cui siamo presi da, dalla gestione quotidiana cosa suggeriresti? Ecco, per assoluto uno dice, ad esempio, rubare dieci minuti, un quarto d'ora al nostro sonno, no? dove magari siamo sfiniti e così via, eppure se riusciamo ecco, ad andare a letto un attimino prima e ad alzarsi un attimino invece anche qui prima. Eh, dedicando proprio quel momento particolare del mattino il passaggio proprio dalla notte al risveglio no a una concentrazione sana e così via ecco io ho imparato a farlo e la cosa sta diventando veramente eh, eccezionale come momento che dedichiamo a noi stessi perché proprio andiamo a seminare ecco a seminare delle cose che poi diventano un'abitudine no? diventano una richiesta una richiesta e quindi eh, la cosa che ho imparato appunto come ho detto già avendo io fatto e conosciuto eh, marshall rosenberg l'ideatore del linguaggio giraffa sulla comunicazione positiva e non violenta no? ho capito che non bisogna pretendere dagli altri ma non bisogna neanche pretendere da se stessi per cui eh, ascoltare il proprio corpo qualsiasi bisogno proveniente dal proprio corpo è la cosa più importante perché è come mh, quando noi siamo costretti ad ascoltare i nostri bambini no ecco perché loro ci mandano messaggi chiarissimi sempre sempre no se noi abbiamo fretta no e vogliamo che loro facciano determinate cose in determinato tempo loro sembra che si mettano di traverso ma non è così semplicemente capiscono che la fretta non è una cosa importante nella vita e quindi loro se ne infischiano della tua fretta no ecco. e, e quindi se noi andiamo in giudizio rispetto a questo non stanno rispettando le regole non obbediscono, non sono bravi bambini. Il concetto di bravi bambini è terribile. Ecco, detto questo. Eh, quindi, se noi invece cogliamo questi come segnali, basta. Eh, lasciamo il tempo che deve procurare. Ah, e riusciamo. bravi bambini terribili. Pronti? <ride> eh, riusciamo sicuramente. A dedicare loro il tempo giusto e ad essere molto più efficaci in minor tempo grazie allora stai portando un altro tema che secondo me stuzzicherà qualcuna delle mamme che ci sta seguendo perché sul tema dei bambini ci mandano messaggi chiarissimi ma quale linguaggio parlano i bambini perché a volte non li capiamo <ride> e cioè nel senso che in realtà loro Mm, come dire eh, è proprio il linguaggio delle emozioni nel senso che loro sono molto chiari da questo punto di vista quindi quando noi non li capiamo semplicemente non siamo collegati al loro cuore no ecco perché le emozioni sapete che l'intelligenza del cuore non è una cosa romantica è cioè ci sono appunto 40.000 40 neuroni insomma cioè in azione nel cuore e quindi da questo punto di vista mh, se noi ci colleghiamo ai bambini non secondo il dovere secondo l'obbedienza e così via ma passando attraverso il cuore loro lo colgono subito perché un messaggio di cuore può essere anche un messaggio duro non è quello il problema perché se se c'è un'emergenza se la scuola se la, come, diciamo, se la casa va a fuoco, non è che bisogna fare una riunione democratica per prendere il bambino o, o, o dare degli ordini alle persone che ci sono dentro. No? Ecco. Però se invece non va a fuoco, ma se l'urgenza è soltanto tua, nella tua testa, allora il bambino lo capisce e chissà come mai ti rallenta, chissà come mai ti pone dei problemi. Ma non è che lo vuole fare per fare i dispetti. Ecco, questo concetto ad esempio dei dispetti, della io non l'ho mai capito perché poi io non, non l'ho mai riscontrato nella realtà. Eh, nel senso che eh, è una cosa che alimentiamo noi inconsapevolmente: la nostra lettura ci fa vedere dei bambini tremendi a volte, no? quando in realtà, se poi gli lasci il tempo che eh, devono avere rispetti quelle che sono le loro esigenze, li ascolti col cuore, chissà perché tutto cambia. Perché ci sono delle emozioni dei bambini che ci mandano più in crisi, che ci mettono più in difficoltà. Ad esempio? Eh, ad esempio... Eh, o meglio non delle emozioni ma forse un determinato modo di manifestare le emozioni dei bambini ci manda ci mette in difficoltà e perché sono veri il problema è quello cioè nel senso che eh, ci manda in difficoltà perché è come se mettessero un dito dentro la nostra ferita e quindi è la nostra ferita aperta loro ci mettono soltanto il dito sostanzialmente, no? è come dire guarda che scusa un attimo ma devi curare la tua ferita non, non venire a dire a me che sono io il tuo problema sostanzialmente no? e quindi guardate che vuol dire proprio ecco, mettere gli occhiali diversi con questi occhiali eh, si vede il mondo in modo diverso, capito? I bambini hanno una luce diversa, noi stessi perché in realtà la prima cosa, questi occhiali eh, al mattino, noi li dobbiamo mettere guardandoci allo specchio, accettando con benevolenza il wabi sabi giapponese, è l'accettazione di quello che è in quel momento. Se mi alzo al mattino e ho come dire le mie paturnie e così via, mi guardo allo specchio e dici: ok, è così. Ok, adesso Cosa posso fare per superare questa cosa? Ma accettandola, accettandola, se un vaso si rompe, non è che se io mi incavolo, diciamo, ah qua perché chi l'ha fatto qua e su giù, e invece se io lo ricompongo, lo ricompongo e addirittura ci metto l'oro, ecco, nelle crepe, e io questo vaso lo rivalorizzo in un modo completamente diverso capite che cambia tutto cambia tutto ecco perché il, il vaso si è rotto effettivamente ma io sono riuscito a ricomporlo e quelle che erano le ferite sono diventate delle cicatrici d'oro vengono mille domande ma il tempo stringe Eh eh, ti, chiedo, ti chiedo ancora questo. Mm. Come educarci alle emozioni, noi sì. genitori del primis? Sì. Primi. sì. Mm. Eh, beh, innanzitutto la prima cosa da fare è proprio cercare di dare loro un nome, siccome sono tante, per certi versi sono poche... Mh, se si intendono come gli insiemi delle emozioni, ma in realtà sono tante, possono essere declinate emozioni, tante cose anche un po' speciali per noi, sostanzialmente. Mi sono accorto che una delle cose importanti è proprio l'alfabetizzazione emozionale. Vi faccio un esempio molto concreto. Allora, io ho lavorato in terza e quarta e quinta, ecco, delle elementari, ex elementari, così via. Eh, ho lavorato con una classe che aveva appunto al suo interno due bambini autistici di diversa natura, cioè uno molto introverso e intelligente, l'altro molto espansivo ma molto reattivo e così via. No, ecco. Eh, uno dei due, eh, dopo, che, dopo qualche mese, incontro la mamma a una serata, genitore in cui spiegavamo il progetto, e mi dice: Ma io non capisco, mio figlio adesso viene a casa e mi dice più precisamente i prima le emozioni che ha, per cui io sono più in grado di rispondere sostanzialmente. No? Ecco, anche questo vuol dire poter avere un feedback migliore. Quando noi, quindi, eh, diamo un, una parola, diamo un significato, un'emozione, diamo un nome, a un'emozione, stiamo dando un servizio a chi è di fronte a noi, a chi è di fronte a noi e quindi stia, gli stiamo dando un feedback e un feedback cos'è un feedback è una roba preziosissima in termini relazionali perché è un nutrimento non è semplicemente un ritorno di informazione ma è qualcosa in più è alchemico il feedback perché ti dà nutrimento e ecco, quindi ti fa capire chi sono io come ti devi relazionare con me e che cosa insieme possiamo combinare perché se io conosco meglio te posso capire da che parte ti posso prendere ecco per valorizzare i tuoi talenti e tu altrettanto immaginate e poi lasciamo spazio alle possibilità ecco e così questo può avvenire anche eh, per i genitori se si spogliano ecco io ad esempio ho un suggerimento da dare è quasi paradossale se si spogliano del ruolo in gabbia, ecco, che ricoprono, quello del genitore che deve essere un educatore pedante, ecco, tutto il giorno. Invece, io, siccome per me la, la vera educazione è una relazione nutriente circolare anche se asimmetrica, una relazione nutriente circolare non ha bisogno di altri appellativi non ha bisogno educativi ecco eh, assolutamente eh, ha bisogno semplicemente mh, di verità Ma di verità eh, quindi vuol dire essere più vicini a, a se stessi come genitori no e Capaci di capire l'altro, di vedere eh, appunto con gli occhiali magici, no? Ecco, i talenti dell'altro, i bisogni dell'altro, no? Ecco, e capaci però prima di capire i nostri talenti, i nostri bisogni che non vanno messi in secondo ordine, vanno messi in relazione. Quindi se io mamma o papà, come dire, sono stanco, ok? quindi guarda, eh, Giorgio, stasera, stasera sono un po' stanco, cosa possiamo fare? Cosa puoi fare tu, ecco, per darmi una mano da questo punto di vista, no? Ecco, quindi eh, questa, questa concezione del genitore come tra virgolette, persona che deve servire proprio figlio. È una roba, è un disastro culturale, sostanzialmente, perché dovremmo invece innestare nei nostri figli questa domanda. Ah, papà, mamma, cosa posso fare io perché possa realizzare questo, perché possa avere questo? Ecco, capito? Vuoi una cosa? Cosa posso fare io per? desideri questo cosa posso fare io Beh, poi ti, ti possono anche dire chiedere loro delle cose no quindi chiedimi aspettate che c'è un libro che mi piace molto chiedimi cosa, e, mi piace. chiedimi cosa mi piace questo libro è bellissimo no Bene illustrate, così via. Ecco, è, è, una, è una domanda bellissima, secondo me. No, che dovremmo fare in qualche modo tutti i giorni, no? Perché anche il mi piace cambia, perché proprio noi siamo esseri transitori, transitori per definizione, no? Quindi, eh, l'altra, infatti, l'altro problema è quando noi pensiamo di aver capito i nostri figli. No? È lì che allora andiamo avanti, e poi dopo capita che invece chissà come mai nostro figlio fa una cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché siamo noi che non siamo stati capaci di rimanere in relazione con le sue emozioni, con quello che sentiva. Wow. <ride> Una mezz'ora molto densa, grazie. Ehm, ho tantissime domande, ho tantissime questioni da approfondire, ma eh, penso che adesso avremo modo di farlo nel gruppo più ristretto, okay. quindi se abbiamo incuriosito qualche mamma, qualche papà che ci seguiva nella diretta, e scriveteci una mail a IlariaZomer chiocciolaserenoregis.org chiedo anche a Enzo magari di scriverlo sulla diretta così che le persone possano seguirlo e scriveteci così che vi mandiamo il link del gruppo in cui possiamo continuare a approfondire e, e, e confrontarci con, con Alberto mm -hmm. e, grazie davvero è stata una prima mezz'ora ricchissima eh, io ricordo a chi ci segue eh, sulla diretta che il prossimo appuntamento sarà il 12 di aprile e sarà dedicato ehm, alle regole. Quindi, Genitori da Favola non è un unico incontro, ma è un ciclo di incontri al all'interno del progetto Storie cucite a Mano. Per cui, continuate a seguire l'attività perché insomma, siamo online, siamo distanti, ma cerchiamo di costruire vicinanza eh, anche in questo momento. Per cui. Mh, Sfruttate questi spazi perché sono liberi e gratuiti e sono preziosissimi di confronto, veramente. Quindi grazie, eh, chiedo Enzo di interrompere la live e ci salutiamo ci vediamo fra un paio di settimane. E chi qual è quale il gruppo, rimanete e vi invitiamo adesso a accendere i microfoni e le telecamere che spero sarà un incontro e uno scambio molto caldo. Grazie. Salute.